Buongiorno, sono Laura Antichi, oggi uh, parleremo di uh, Google Meet e come accedere in uh, alcune modalità. Uh, sono uh, con il mio account di suite dell'organizzazione e uh, la prima modalità che andremo ad analizzare è quella da calendar. Allora vado nelle app di Google, scelgo Calendar e entro nel calendario. Quello che vi volevo dire è che chiunque abbia un account della scuola può organizzare riunioni. È meglio che l'amministratore disabiliti la possibilità di generare Meet da parte degli studenti in amministrazione. Infatti se la possibilità è stata disabilitata l'alunno non riuscirebbe poi eh, più ad aprire un Meet del link della classe perché gli verrebbe poi restituito il messaggio che il link che ha inserito non eh, funziona. Eh, per organizzare un uh, calendario, se ne voglio organizzare uno nuovo, vado in altri calendari e con il più aggiungi, eh, eh, crea nuovo calendario, vado a impostare tutti i settaggi e clicco su Crea calendario. Espora da impostazioni perché come vedete ho già i miei calendari li ho già creati per le mie classi. Ora ehm, eh, sono nel calendario della eh, Quinta J e eh, posso andare da qui a impostazioni, scegliere un colore per, eh, per gli appuntamenti, ecco, scelgo il rosso, e ehm, eh, posso andare in impostazioni e condivisioni e eh, eh, per cambiare eh, poi le impostazioni dando ad esempio una descrizione al, al, al, al calendario, questo calendario. Esco da impostazioni, ora voglio eh, fissare per sabato 20 giugno una uh, riunione in uh, web meeting e uh, mi uh, posiziono nel pomeriggio del calendario, eh, come vedete dalle uh, 5.30 del pomeriggio alle 6.30 del 20 giugno, eh, il, do un titolo all'evento, ad esempio potrei mettere filosofia e uh, poi eh, posso aggiungere invitati se voglio. C'è da dire che ha soltanto chi uh, quindi imposta da uh, calendar eh, l'appuntamento eh, per la videoconferenza, quindi solo l'organizzatore della videoconferenza su calendar può mettere la videoconferenza chi non ha un account della scuola poi eh, eh, posso quindi aggiungere degli invitati e aggiungere una descrizione ad esempio potrei mettere compiti delle vacanze qualsiasi altra cosa eh, aggiungi eh, videoconferenza di Google Meet Questa conferenza è ora attiva, mi, dice che, eh, mi dà l'indirizzo e mi dice che eh, possono partecipare fino a 250 eh, utenti. Come vedete si chiama compiti delle vacanze, vado a salvare, quindi l'evento mi è stato salvato. Eh, riapro l'evento e eh, di sabato 20 giugno dalle 5.30 del pomeriggio alle 6.30 del pomeriggio partecipa con Google Meet qui ho eh, l'accesso posso partecipare spengo un attimo la videocamera e dice che non c'è nessun altro qui e mi dà il nickname della riunione. Un appuntamento in videoconferenza da Google Calendar mi restituisce un link che mi permette di entrare in ogni momento, quindi mi restituisce un link permanente. Io non dovrò far altro che partecipa e sono entrata nella web conferencing che poi vedremo nei dettagli quando ho finito di presentarvi le possibilità di attivare una videoconferenza. La seconda modalità per accedere a Google Meet è di, sempre nell'account G Suite, andare nelle app di uh, Google e uh, cliccare su uh, Meet. Qui mi dice partecipa a una mm, riunione o avviala, clicco, meglio inserire un nickname, quindi mi dice inserisci il codice o il nickname della riunione, per avviare la tua riunione inserisci eh, quindi il nickname o lascia il campo vuoto. Meglio sempre inserire un nickname, posso inserire esempio, facciamo scienze sociali, Continua. e vediamo uh, proprio comparire il nickname Scienze Sociali nella uh, uh, web conferencing che ho creato. Vado, disabilito la videocamera, vado in partecipa e uh, mi dà la possibilità quindi di vedere il nickname che eh, posso mandare al, agli studenti, mi dà la possibilità di condividere eh, queste informazioni con le persone che voglio che partecipino alla riunione e eh, mi dà la possibilità poi di copiare le info di partecipazione e di inviarle mh, per il collegamento. Posso aggiungere delle persone eh, invitandole per... Eh, mail per nome e mail andiamo ora a vedere eh, l'altra modalità che è da uh, classroom l'altra modalità come vi dicevo è di uh, andare da uh, classroom vado nel, nelle app di google cerco nelle app Classroom, mi assicuro di essere ancora dentro con il mio account G Suite, se no lo implemento, e uh, queste sono le uh, mie classi, voglio attivare un Meet per la classe uh, 5G, clicco sulla classe 5G, Vedete qui che mi dà la possibilità di generare il link di Meet nella barra della, della classe. Volevo dirvi che la classe ha un codice di accesso, come vedete, del corso, un identificativo. E, ma per farlo preferisco andare nella rotella alla, alla, destra, alla nostra destra. E, eh, che mi riporta nelle impostazioni del corso, faccio scorrere impostazioni del corso, trovo Meet, genera link di Meet, ho generato un indirizzo, come vedete, del, del Meet, questo indirizzo per il momento lo lascio visibile agli studenti, potrei anche disabilitarne la visibilità e renderlo visibile mh, poco prima dell'avvio della, della, della conferenza, eh, nel senso che se, se non sono sicuro che uh, gli studenti uh, siano stati disabilitati in, uh, per le videochiamate, è meglio che acceda prima io alla videoconferenza e uh, che pertanto faccia comparire il link all'ultimo momento perché se entrassero loro e avessero le eh, video eh, chiamate attivate mh, diventano eh, e se entrassero prima di me eh, sarebbero i gestori della stanza comunque dopo 30 secondi di uscita da eh, meet dell'ultimo meet eh, non sarà più accessibile ma con lo stesso eh, nick si creerà una stanza eh, con un indirizzo diverso ritorniamo quindi nella classe, esco da Impostazioni del corso, devo salvare, faccio Annulla, Salva, non avevo salvato prima, e vedete che eh, dall'interfaccia compare che ho generato il link, questo link è visibile al, agli studenti. Clicco sul link, mi riporta sempre alla eh, possibilità di partecipare, mi dà eh, quindi il nickname della, della stanza e, eh, disabilito un attimo la videocamera, e eh, con partecipa entro eh, nella stanza di web meeting. E, eh, e eh, mi eh, risulta visibile quindi il nickname della stanza, della riunione, che è utilizzabile solo nell'associazione o nella una, una scuola. Un, mi dà la possibilità di uh, condividere mh, queste informazioni con le persone che voglio partecipino alla riunione attraverso questo uh, link. Mi eh, dà l'opportunità anche di copiare le info di partecipazione e di, e di inviarle a degli utenti che vogliono partecipino. Mi dà la possibilità di aggiungere eh, su invito delle persone. Ok. Quindi possiamo vedere come è l'interfaccia di Amit. Di nuovo vi ripeto che questo è il codice della classe che abbiamo appena visto. Mi dà eh, il nickname della riunione, utilizzabile solo in Anitel e quindi nell'organizzazione o nella scuola, se voi siete con la scuola. Poi ho i tasti centrali, posso attivare o disattivare il microfono Posso abbandonare la chiamata e posso attivare, disattivare la telecamera. A destra trovo il tasto Presenta ora e accanto le opzioni, dai tre puntini, che mi danno la possibilità di registrare la riunione, di modificare il layout. Vedete che posso scegliere tra la barra laterale in evidenza, in griglia. E, um, e poi potrei attivare i sottotitoli, ma non è consigliato perché sono in inglese. Posso andare di nuovo nelle impostazioni per um, andare... Um, a vedere quali sono uh, uh, poi i settaggi del microfono degli autoparlanti e dei video quindi vi dice disattivata perché il video la videocamera perché l'ho disattivata prima eh, posso provare e... funziona ok fine lascio con me. in alto eh, trovo mh, innanzitutto la, la griglia che ho che è un'estensione che poi vedremo successivamente di uh, di, uh, di Chrome che si integra e che mi permette di vedere contemporaneamente più di 16 persone poi ho uh, le persone che sono uh, nella sessione sono, ci sono solo io per in questo momento posso aggiungere attraverso un invito le persone, delle persone. Poi è una chat interessante per poter poi inviare dei messaggi, ma non solo, serve per interagire. nella Quindi persone... E quindi vado ora, uh, qui compariranno tutte le persone che sono uh, poi si sono collegate, ora ci sono come vi ho detto prima solo io. Vado in presenta ora, posso uh, presentare il tuo schermo intero, quindi condividere lo schermo intero, una finestra, volevo farvi vedere la funzionalità del presentare. Da una scheda di chrome se avessi in effetti la, mh, bisogno di condividere un video mh, di, uh, di, di chrome potrei eh, sicuramente utilizzare questa opzione vediamo questo di flash machine condividi allora ah, Antichi, okay. vi voglio uh, presentare Flashcard Machine per uh, creare, studiare e condividere. Ecco, con uh, eh, questa funzione mi è possibile sentire, ed è possibile uh, a quelli che sono in uh, videoconferenza, uh, sentire i uh, video, ad esempio quelli uh, di YouTube altrimenti non potrei farlo, diversamente non potrei farlo. Ritorno quindi in Meet, ora sono sicuramente nello stato di presentazione, ma abbandono la chiamata e poi successivamente andremo a vedere nello web store di Chrome le integrazioni e quindi le estensioni che possiamo aggiungere a MIX. Abbandona la chiamata.